Ragazzi avete ragione Il vizio di riprendermi contro luce mentre pedalo È ormai una mia prerogativa Non smetterò mai di farlo Aspettate che ci sono dei carabinieri C'è un incidente Buongiorno. Dove allora, allora... vai? Sempre a zona. Siete ancora in ferie, eh? Siamo lunedì. lunedì e poi dal 10 al 19, al 20 siamo qui di lavoro. Fate ancora una settimanina. No, Andate da qualche parte. Eh, e fai, eh, fai bene, cazzo. In Sardegna. Io sono appena tornato, ho già fatto una settimana di lavoro. Adesso eh, si prende vedo. Ma adesso è... è dal 4 luglio che non prendevo la bici. Adesso sto andando a Caluso dai miei amici. Vado e torno, un centinaio di chilometri, torno spompo perché non sono più allenato. <ride> Ciao. Massimo ti chiamo, eh, ce l'ho il numero, ti chiamo vieni a prendere. <ride> Ciao! Ma torniamo a noi, perché come avete visto prima mi sono fermato. Cioè mi sono fermato, ho smesso di parlare perché c'erano i carabinieri, anche se le mani ce le ho sul manubrio, la telecamera è attaccata lì, quindi non è che. però vedere che sei proprio distratto con la telecamera, non è il massimo, quindi ho staccato, poi sono passato attraverso Casarrosso, ho incontrato il Luciano, il mitico Luciano del Bartasso, andate tutti a bere al Bartasso di Vercelli, vicino all'ospedale. Comunque, tornando a noi, ce la farò a raccontarvi cosa sto facendo. Sto pedalando in direzione Caluso, sto andando al BFC, ma questo l'avete già letto nel titolo il BFC che cos'è? il BFC è il Batsai Fly Camp ovvero uno o forse il campo volo di droni FPV da corsa più importante in Italia è il campo dove mi sono sempre allenato io con la mitica squadra Black Frog nata dalla fusione di due vecchie squadre, quella di Vercelli dei Bullfrog e quella degli Black Hawk di Torino. Ormai è anni e anni che si sta sviluppando questo sport, per chi non lo sapesse anche io gareggiavo, mi piaceva un sacco, mi piace tuttora, ma tra il tempo, tra la pandemia che sappiamo che tutti ha fermato un po' tutto. Ho smesso e non ho mai più ricominciato e quindi adesso era praticamente due anni che non andavo a trovare i ragazzi e ne approfitto per fare una pedalata visto che anche in bicicletta è dal 4 luglio adesso siamo fine agosto non so è il 27 28 non lo so sabato fine luglio fine agosto ed è dal 4 luglio che non montavo in bicicletta se non sulla passeggiona per andare a fare la spesa fare le commissioni quindi oh, oh, oh, pedala giappino pedala sono 50 km ne ho appena fatti 9 è lunga quindi andiamo ragazzi ragazzi siete in un posto un po strano si sì? vi ho messo dentro il borsellino collegati al power bank perché sono un pirla ho lasciato a casa le batterie di ricambio della GoPro e quindi ho solo quella che c'era dentro tra l'altro tra 5 batterie che ho quale ho dietro l'unica che è ciucca che dura tipo 10 minuti poi si scarica completamente per fortuna che ho il power bank e adesso la ricarico un po' E spero di riuscire a fare comunque qualche bella clip oggi oh, che testa che testa comunque state lì e eh, ragazzi per fare il pirla fare video fare foto mi si deve essere sganciata la mi bend dal polso e... Non sono stato per nulla fortunato, sono tornato indietro boh, 3-4 km e su quel pezzo non c'era quindi l'ho perso sicuramente molto prima e non me ne sono accorto che si è slacciata. Pazienza, toccherà comprarne un'altra o stare senza. Però era comoda per le notifiche, per i contapassi, Vabbè. tristessa. Ragazzi nel frattempo sono arrivato al trompone e sono indeciso se farmi ricoverare visto che non so se sapete all'interno c'è un centro di riabilitazione funzionale fisico e non so bene cosa ma visto che ho le gambe un po' gommose dopo tutti questi mesi che non pedalavo più sono a 47 km adesso e sto entrando nella provincia di Torino Lasciando Vercelli, mi mancano ancora 8-9 km arrivare al BFC, arrivo ragazzi, Mr. Grill accendi pure le carbonelle che sto arrivando perché forse non ve l'ho detto ma vado lì e si griglia. Oggi loro volano e grigliano e io vado invece solo a grigliare, sperando che Matteo alias Mr. Grill mi abbia procurato una bistecca visto che se l'avessi comprata io sarebbe arrivata già cotta in bicicletta. A dopo ragazzi! Ragazzi mi sono goduto la discesa di Mazzè verso il ponte della Dora. Da qui comincia l'unica salita abbastanza breve e neanche troppo impegnativa per arrivare a Caluso e ci sono, a dopo ragazzi ragazzi sono arrivato al best high fly cam mi mancano 50 metri, è là in fondo ma non posso presentarmi con questa maglietta e quindi mi sono portato dietro la maglietta ufficiale del Bed Fly Camp e adesso me la indosso Ta -da! Ta -da! game on vado al campo, a dopo buongiorno hai buongiorno. visto me la sono cambiata qua dietro <ride> e infatti non è scusata buongiorno buongiorno buongiorno a voi da quanto tempo allora non volo adesso, volo dopo <ride> Stava volando Hai paura Vai, di fare la, la è figuraccia Bidimensionale sì, Anch'io, non, non, non so se avere. È come, come più vedere più un, non so, un <risa> personaggio l è di La pigi di Il Giappino è, è sempre la stessa eh. Buongiorno era due mesi che non pedalavo, ha detto per fare i soliti giri intorno in campagna, lì ho detto vado a rompere bravo, il cazzo. Poi ha scelto la giornata giusta, perché Matteo ha deciso di fare un <ride> No, ma me l'aveva scritto perché, cioè, è nato tutto dal suo commento su, su, su, su Facebook. Su Facebook, e lui ha scritto, ah, vieni lì, e ha detto, pronti. Ragazzi, è no. vero, vi ho detto che sono venuto per salutare gli amici che adesso magari dopo vi presenterò. Eccoli lì. Però la scusa vera. È questa qua, che è, questa. è questa qui, Mr. Grill e le sue opere d'arte. Buongiorno a tutti, capito? Perché io sono venuto a trovare i ragazzi per la grigliata. Adesso vi presento un po' tutti, vi faccio vedere qualche video dei voli e magari gli rubo un drone e volo io. Senti che buon profumino che c'è qua! Senti che buon profumino che c'è qua! Allora lui è bedside il vecchio Al, secolo, Giuseppe, Peppino, Al secolo Giuseppe Peppino per gli amici il vecchio no, quando, quando ci siamo conosciuti aveva ancora tutti i cappelli, ne aveva, eh, tanti, ne, aveva, ne aveva tanti quanti me. Adesso tutte queste preoccupazioni. No, secondo campo, me ne avevi già, di... <ride> già di più tu, ne avevi già di più tu. Vi faremo vedere i voli, faremo vedere i voli, ma adesso è meglio guardare il cibo. Ragazzi io ero venuto qua per farvi vedere un po' di voli con i droni FPV Ma sono tutt'altro sono, sono le tre abbiamo finito adesso di mangiare Ancora la tavola apparecchiata, birre e cose Hanno fatto adesso giusto un voletto con il fanjet Ma di droni non se ne sono ancora viste Qua abbiamo uno dei migliori piloti in Italia Bu okay, buon salve adesso dillo dillo che, okay. pure che da quest'anno sei anche pilota di CL per uh, china Dragons che, che cos'è la dcl ragazzi ho la pelle d'oca adesso vi spiego <ride> <È> bastardo, <ride> <cos 'è? ride> Raccontaci un po' come Scusa ti te. hanno contattato Ho partecipato Perché ti hanno contattato? Eh, Per un grosso no, errore dai, dai, dai. Racconta, racconta un po' come sta è questa no, niente, diceva. Ho partecipato ai, alle, alle selezioni E al termine di un mese circa di, di gare mi hanno, mi hanno scelto sì, Ma per cittadella. la bellezza? Anche, soprattutto per la bellezza La prestanza fisica? Per queste per due i qualità i pollicioni sulla radio? No no per le prime due qualità <ride> E infatti non mi hanno ancora... Convocato per nessuna gara, ci si continua a allenare. <ride> Però. In tutte le copertine delle riviste di settore c'è sempre lui, quindi. Eh eh? certo, <ride> lui invece. Io sono sono un... quello scarso. Sì, è stato Io anche escluso dal suo team non, lo sì, vogliono non più. mi vogliono più perché vado troppo forte, e loro sono gelosi. <ride> è troppo forte col pandino, ma col drone. Wow, col drone sono scarsi. Sì. Adesso oh, vi vai. faccio vedere come Maraute oh, spiega oh, la due, pista a Bezzai. giù. Ok, destra. Sopra, no, no no no, no, altri gate niente, sopra aspetta, al gate qua di sinistra. faccio così okay. Sopra al gate di sinistra. No, ok. Sopra al gate di sinistra aspetta, diretto. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Allora arrivo qua. Ok, uno, Faccio così, due, faccio così, okay. faccio Destra, così. Sopra al gate di sinistra. Sopra al gate di sinistra. Giro intorno. Giro intorno. Mettiti subito dentro il rosso e poi il blu. E poi? E poi? Ciao belli! Non credo di essere riuscito a farvi vedere molto del mondo droni FPV Racing Ma come avete visto oggi era una giornata di grigliate, bevute, birrette, chiacchiere Era due anni che non andavo a trovare i miei amici al campo e Quindi un sacco di chiacchiere e pochi voli Comunque vi lascio un po' di link in descrizione per andare a vedere un po' la storia dell'FPV Le organizzazioni e iscrivervi magari alla SD del Best High Fly Camp e entrare in questo mondo di matti. Ad ogni modo sono già sulla strada di ritorno, c'è un po' di vento, magari lo sentite anche dal, dalla registrazione. Ho appena passato Villareggia a direzione Cigliano e poi fino a casa i miei 50 km. chiuderemo con un centinaio di chilometri oggi ragazzi dopo due mesi si fanno sentire sulle gambette quindi oh, oh, oh, pedala Giabbino che ne è ancora molta pedala ragazzi i primi 20 km pedalati del rientro a casa sono a Bienzè alla stazione guardate un po' quella lì è la mia bicicletta da stazione quella che lascio sempre qui per andare a lavorare in fabbrica, perché sì, lavoro in fabbrica qui a Bianzè, qualcuno lo sa, qualcuno no. Adesso ricarico l'acqua alla fontanella e vado verso la mia strada, mi mancano ancora 30 km. Ah, era tanto che non pedalavo e lo sto sentendo, a dopo ragazzi. Ragazzi lo ammetto, sto andando un po' a rilento, non so se per l'assenza di allenamento dell'ultimo periodo, o per le costine, salsicce e birra che ho mangiato e bevuto al BFC. Ad ogni modo penso sia l'insieme delle due cose, ma l'andare lenti mi permette di controllare lungo i bordi di questa strada, che è quella che ho percorso stamattina, poco prima di accorgermi di aver perso la Mi Band più avanti è dove l'ho utilizzato l'ultima volta quindi per forza l'ho perso in questo tratto qua e se non l'ho trovata stamattina dubito di trovarla adesso anche se le speranze non bisogna mai abbandonarle fino all'ultimo ad ogni modo ho fatto 80 km 81 me ne mancano 25 per arrivare a casa e li farò molto lentamente e tra poco quando confermerò il fatto di aver perso la mia mi band 3 vetusta ma funzionante Sarò un po' triste, quindi rallenterò ancora un po'. Quella sarà la scusa. A dopo, ragazzi. Ragazzi, guardate il sorriso. Io ve l'ho detto, non bisogna mai perdere le speranze e soprattutto non perderete mai la vostra Mi Band. Guardate qua. No, speravo io. C'è passata sopra una macchina. Mannaggia e niente l'ho trovata ma non me ne farò niente porca miseria che sfiga mi è rimasto almeno il bracciale ho sorriso troppo in fretta speravo, ho visto il bracciale per terra e invece e invece è fracassata guardate qua Toccherà comprarne una nuova. Che tristezza. Pazienza. Ragazzi, non credete alle gioie quando arrivano perché, come dicono, mai una gioia. E quando arriva, come è arrivata a me nel momento in cui ho visto la mia mi pente per terra e la gioia è arrivata in me durata giusto quei 27 secondi tempo di prendere la GoPro e fare il video della felicità fino al momento in cui non l'ho raccolta da per terra e l'avete visto anche voi quel momento perché lo stavo filmando durante il quale mi sono accorto e reso conto che la mia Mi Band era stata schiacciata da un'automobile cattivissima e me l'ha frantumata quindi gioia infranta insieme alla mi band ora percorro questi ultimi 23 km in tristezza pensando al momento che arriverò a casa farò una doccia mi collegherò ad Amazon cliccherò su quei tre ottocini mettili carrello i band 7 nfc nelle dite era ora di un upgrade un po forzato così però eh mannaggia mannaggia pedala pedala e taci uh. ragazzi 100 km pedalati in questo momento 5 km da pedalare per arrivare a casa e vi giuro che i due mesi di non pedalate si fanno sentire tutti si fanno sentire anche le costine le salamelle come vi ho detto prima e sì. ammetto che avessi avuto la tenda dietro con me mi sarei che stato almeno 15 km fa Mi fermo lì e poi a tornare a casa ci avrei pensato domani lo metto, lo metto. e comunque da qui a casa penso che non ci siano grosse novità da raccontarvi spero che questo video vi sia piaciuto fate un po' come volete like non like poco importa e andate a scoprire il mondo dell'FPV se non lo conoscete e vi saluto, basta se proprio c'è qualcosa ve lo dico ma nel caso, ciao a tutti e al prossimo video